Purtroppo sì, una volta avuto accesso ai locali scolastici abbiamo potuto constatare la, il, ecco, che l'ambiente era stato rovinato. Eh, era rovinato soprattutto in termini di, di aule, sono state danneggiate tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche, parliamo quindi di computer da aula, pc da oppure monitor touch, lim, proiettori, fotocopiatrici, tutto ciò che era possibile rovinare. Atto vandalico all'istituto omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano, siamo nella Valtiberina Aretina. I danni si aggirerebbero intorno ai 50.000 euro. I vandali si sono introdotti durante la notte passando da una finestra all'interno dell'istituto e hanno mandato in frantumi le lim, le lavagne interattive, le fotocopiatrici e altra strumentazione. Al momento del tentativo di intrusione in una stanza dove erano custodite le chiavi dei laboratori è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sottolineo da subito la vicinanza degli enti, l'ufficio scolastico provinciale, il dottor Curto lo mi ha subito chiamato in mattinata, dal sindaco di Pieve Santo Stefano, abbiamo avuto contatti anche con la provincia, proprio quindi a testimonianza de che eh, l'ente che lo Stato in tutte le sue forme è presente. L'amarezza per il gesto assolutamente è da condannare, non è assolutamente ammissibile né tantomeno giustificabile. L'importante è che non si facciano e lasciano passare determinati atteggiamenti, atti come espressione di un disagio giovanile o forma di contestazione, perché sono tutt'altro. Oggi i ragazzi non hanno potuto fare lezione all'interno delle aule, alcuni sono stati ospitati in palestra, altri hanno fatto lezione all'aperto. Chi ha danneggiato gli strumenti ha lasciato anche tracce di sangue. Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Sepolcro.